Loro. Sembra si manifestino di più, cibandosi di molta energia. E eh, va bene. Ho portato loro un congegno, un generatore di corrente pura. Per la prima volta in Italia vedrete mettere in atto un esperimento considerato altamente pericoloso. Pare che l'induzione di manifestazioni energetiche possa infestare in luoghi e persone presenti all'azione. Visto che è la prima volta che lo provo, ho ritenuto iniziare con un voltaggio medio giusto per la riuscita dell'esperimento, ma il mio obiettivo è quello di arrivare ad una manifestazione di primo livello, quindi da oggi questo esperimento verrà riprodotto in quasi tutte le mie indagini, via via con il congegno sempre più potenziato. Buona visione. Allora, ciao ragazzi, mi trovo praticamente ancora qui. Stanza del camino, se vi ricordate l'altra volta avete visto questo. Avanti, prendete energia da quello strumento e manifestatevi, fate qualcosa. Io non riesco a vederti. puzza di bruciato è blu due volte la parola gas io che sento la puzza di bruciato coincidenze fate molta attenzione a ciò che sta per accadere coincidenze non lo posso sapere certo che la parola due volte gas poi blu e poi l'apparizione ho appena sentito il rumore però viene da sopra comunque stavo dicendo la parola due volte gas eh, la parola blu e eh, l'apparizione che poi c'è stata qui nel camino che a me sembrava fuoco fatuo comunque mi sembra un po' strano perché eh, il fuoco fatuo di solito eh, si manifesta quando vi è presente anche materiale organico eh, non so adesso se qua dentro è stato bruciato eh, qualcosa recentemente sicuramente eh, verrò a indagare perché quello che mi preme di più adesso è ascoltare quella voce che mi chiedeva di eh, andare su perlomeno mi dava un indizio tramite quel rumore segnale radio che è uscito fuori dal ghost box eh, che era proveniente da su e quindi la mia intenzione stasera è di provare ad andare su un'altra cosa ho portato con me il generatore doppiamente potenziato questa volta quindi vediamo magari non succede nulla come magari succederà che salto in aria <ride> spero di no, spero che non dobbiate vedere questo nel caso vi do il permesso di condividerlo Ho deciso di fermarmi praticamente eh, sul pianerottolo che collega le due scale. qualcuno qui con me? sono venuta qui l'altra sera vi ricordate di me? ero al piano di sotto o qualcuno si è fatto vedere nel camino. Ora ho lasciato su questa scala lo stesso generatore dell'altra volta, ma questa volta ha più energia. se qualcuno vuole manifestarsi può prendere energia da quello strumento con la luce che vede sulle scale Ho sentito una voce, chi sei? Puoi dirmi il tuo nome per favore? Ricordi di me? Lui dico il tuo nome, per favore. si è manifestato l'altra sera nel camino vi ripetevate la parola gas gas Chi è che riesce a prendere energia da quella scatoletta con la luce celestale? Vi chiedo una cortesia, potete manifestarvi come l'altra volta? Usando solo l'energia di quella scatoletta però C'è stato un blackout totale della strumentazione, ho dovuto riprendere, ho dovuto cambiare le batterie perché forse non hanno capito che devono prendere energia dal generatore perché è stato fatto apposta per non permettere di eh, esaurire i miei strumenti perché altrimenti non riuscirei né a filmare né a fare altro. Per favore vi chiedo per cortesia, di prendere energia dallo strumento che vedete lì sulla spalla, quello con la luce bianca, la scatola nera e la scatola nera, ok, prendete energia da lì e se potete farlo manifestatevi, se qualcuno mi sente può anche parlare attraverso il ghost box e questo con la lucina blu. riuscite a fare un rumore, per favore? mi fate capire, per favore, che siete qui? senti molti? Quanti siete, per favore? Adesso iniziamo ad offrire sensazione di nausea. Per favore, riuscite a manifestarvi? Manifestatevi per favore. l'altra volta eravate con la... porca miseria porca miseria porca miseria ragazzi ragazzi ho visto un'ombra sul muro ma non era la mia ragazzi non è che erano a me che sto sto casino sì. di chi la l'ombra sul muro? Io non so se si è vista dalla videocamera, ma io ho visto un'ombra qua. Non è che bello? No? Di chi è l'ombra sul muro? la ricchezza delle franci facendo il pezzo di casino e poi alla fine l'ombra non, non si è vista mamma no, ragazzi che senso di nausea vuoi rifarlo di nuovo per favore? l'ho fatto. ti sei manifestato tu sul muro? mi siete fermati tanto Sto bene ora. Questo proprio di smettere adesso. Quello fa più di smettere. di mare